ragazzi buongiorno all'alba delle 6.18 e 18 intendo già smontato un materassino ritirato sacco a pelo ed è quasi ora di trovare il coraggio di andare fuori c'è qualcuno lì fuori che mi aspetta no dicono di no pigroni è ora di alzarsi pigroni <ride> l'altro di qua fa finta di niente no sto smontando il matto cioè smontando sto chiudendo il matto e il sacco di pedi no no perché è partito. Andiamo vediamo qua un vero youtube un vero youtube che è alle 6 e 18 del mattino e già qua in felpa hashtag lo faccio per voi hashtag Soffriamo ma lo facciamo per la gloria esatto. e per i follower Per gli, <ride> gli Stuveress Però guarda, guardate un po' qua intorno a noi cosa c'è Là una luna gigante Di là al peggio tutta la panoramica la stradina che abbiamo fatto per salire E qua l'alba rosa che sta cominciando Ragazzi siamo giunti a un video. Oh, adesso film anche col telefono. Vedete? <ride> vedete questo qua è il duro lavoro degli youtuber, tutti con le GoPro. Soldi qua sì. che vanno sì. a palate. Oh, guarda lì. E, no. <ride> <ride> Niente, siamo qui a sì, doverci davanti. salutare. Perché io torno a fatturare, non è vero, devo andare a giocare a baipolo. <ride> e loro continueranno questo lungo viaggio, forse. Lui abbandona, ma io confido nella sua resistenza e persistenza. Per almeno un giorno. Al giorno sì, un gioco, un gioco. Addirittura un giorno. Teniamoci un giorno. E e dai, dai, dai. Ti ho comprato tutta l'attrezzatura per cosa? Sì. Dai. Ragazzi. Ciao raga. Ciao belli. Con questo bel antifurto di sottofondo, penso di incontrare da un momento all'altro Asterix e Obelix perché sono arrivato in Gallia Guardate che belle risaie gialle si vede che sono già quasi in zona Vercelli, anzi sono ancora in Lomellina. Sono quasi a Candia-Lomellina, ho fatto una quarantina di chilometri da quando mi sono separato da Omar e Fede. È quasi mezzogiorno, quindi magari a Candia vedo se c'è un alimentari e se no un baretto per mangiarmi un panino e poi farmi gli ultimi 25-27 chilometri che mi mancano per arrivare a Vercelli. Dopodiché dovrò preparare borse... E la bici da Baipolo perché domattina alle 8 si parte per Fano? Molto male. L'unico bar aperto a Candialomellina era con i tavolini in pieno sole, non ne avevo proprio voglia. L'alimentare ovviamente era già chiuso perché era la mezza. E quindi ho proseguito un po' sto andando verso l'Angosco che è ancora più piccolo quindi dubito magari di trovare un bar. Se no vado avanti altrimenti. Mi mangerò una delle mie solite barrette, ma ho voglia di fermarmi un attimino e avermi una cosa fresca. Speriamo in Langosco. Vi faccio sapere, sapete meglio di me che a panza piena si ragiona meglio e quindi adesso sto bene. Mi sono fermato alla fine lì a Langosco. C'era un bar-ristorante. Mi sono fatto un classicissimo toast con una menabrea e una sosta di più o meno un'oretta con tanto di chiacchierata con la barista ormai mi mancano 16 km, sono partito già da un po' da Langosco e vorrei solo chiudere ringraziando Omar e Fede per la splendida compagnia in questi due giorni e mezzo passati assieme ci siamo fatti un botto di risate vorrei ringraziare anche Jack che ci ha ospitato la prima sera nella sua casetta al campeggio quindi grazie Jack Spero di fare altri viaggi che vi racconterò su questo canale. Ciao ragazzi! Ragazzi, proviamo a fare un esperimento. Se avete visto il video fino a questo punto, lasciate un commento con scritto disagio, ok?